I'm talking about the Allora, buonasera a tutti, questo è l'83esimo podcast del Movimento Zagast Italia, oggi è mercoledì 9 ottobre 2019 e faremo il resoconto dell'anno 2019 sostanzialmente il podcast precedente è stato fatto a fine 2018, abbiamo raccontato tutti gli avvenimenti di quell'anno e da allora sono state fatte un bel po' di cose, adesso ve ne parleremo anche quest'anno, anche nel 2019, è stato organizzato lo -Day in Italia e in particolare quest'anno siamo riusciti a farlo sia a Milano che a Roma comincio a raccontarvi brevemente quanto fatto a Milano ci siamo trovati sabato 18 maggio 2019 al Chiam in Milano il solito posto storico dei nostri incontri e quest'anno sostanzialmente abbiamo provato a puntare un po' più su quello che vorremmo si venisse realizzato cioè il mondo con un'economia basata sulle risorse in funzione quindi con la solita falsariga di problemi e soluzioni quest'anno abbiamo cercato di ridurre al massimo la parte dedicata ai problemi abbiamo avuto Ezio che ha parlato di escapismo e poi abbiamo mostrato un video tratto dalla Terza Rivoluzione Industriale con un docufilm di Jeremy Rifkin dove in qualche modo venivano mostrati degli aspetti negativi eh, della società, quello che sta succedendo a livello ambientale poi c'è stato un interessantissimo intervento di Guido dalla Casa che già avevamo avuto ospite a un passato z dove ha parlato dell'ecologia profonda che è il suo campo di ricerca sì. la sua vita lo sta diffondendo da svariati anni dopo questa prima fase di analisi dei problemi ci siamo dedicati alle possibili soluzioni abbiamo proiettato eh, la parte 3 del film Moving Forward che è l'ultimo film di Peter Joseph prima della de docu-serie um, Culture in Decline e in attesa del nuovo film che si spera vedrà la luce nel 2020. Abbiamo proiettato la terza parte dove veniva illustrata, veniva un po' rappresentata una possibile terra organizzata con l'economia basata sulle risorse. Abbiamo anche parlato di ciò che è in funzione, che esiste già in questo momento, che si avvicina come concezione all'economia basata sulle risorse, per esempio Luigi Colosimo che è venuto dalla Calabria ci ha parlato di permacultura, io invece ho fatto un intervento sul free software parlando di un mondo open, anche blockchain, creative Common, vari talk. Veronica ci ha parlato delle realtà in transizione, quindi tutte quelle associazioni, gruppi o progetti che guardano un po' a un mondo futuro diverso da, da quello capitalista consumista che conosciamo, che avvertiamo tutti i giorni, per poi concludere parlando dell'attivismo, di, di cos'è il Movimento Zygast, quali sono i progetti che sono stati portati avanti e quelli che sono in cantiere per il futuro. Ovviamente poi c'è stata una discussione col pubblico, una particolarità, quest'anno abbiamo provato a fare anche un sondaggio interattivo dove mi sono occupato di creare un piccolo questionario web utilizzando il Cubitrack che è un mini PC open hardware ed è stato un modo sia di insomma, interagire in maniera un po' più simpatica col pubblico ma anche di far vedere come le comunità open source, open hardware possono produrre degli strumenti molto interessanti senza avere dei fini di lucro e sfruttando la passione e la condivisione del sapere de delle altre persone direi che questa è una buona sintesi dello ci sono anche le registrazioni della diretta streaming prima o poi riuscirò forse anche a fare l'editing dei video della registrazione nel caso lo saprete quanto prima Siamo in diretta adesso in questo momento Davide, Veronica del gruppo cittadino di Milano, c'è anche Cristian del Gruppo Cittadino di Roma. predivivo Gruppo Cittadino di Roma e c'è anche Luigi invece da Crop Marina, Calabria. Cristian, se ci vuoi raccontare un pochino come si è svolto Losi di Roma, per favore. Oh, ciao a tutti, allora cominciamo con un breve scursus su ciò che rappresenta lo Z Day, ovvero la giornata globale del movimento Zeitgeist, L'evento di punta, per così dire, che organizziamo da ormai dieci anni in diversi continenti, nazioni e comunità locali. L'obiettivo è sempre quello di aumentare la consapevolezza sociale piuttosto che ispirare un cambiamento culturale positivo, cercando quindi di mostrare un mondo nuovo in termini di sostenibilità e abbondanza per tutti. Come tutti gli eventi realizzati, anche quello a Roma è stato autogestito e autofinanziato dai vari capitoli locali. E chiaramente l'ingresso, la partecipazione allo Day, se vogliamo citare un noto social network, è gratis e lo sarà sempre. Fatta questa piccola premessa, andiamo nello specifico. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare tra i relatori Francesco Rampini su quella che sarà in ipotesi l'economia del futuro quella, per intenderci, della blockchain, tra le sue potenzialità e criticità, e ancora Angelo Consoli, noto e più come portavoce delle politiche europee di Jeremy Lifkin, che ha approfondito le tematiche della terza rivoluzione industriale, e in particolare l'inefficienza o efficienza energetica. Inoltre non sono mancati gli interventi degli attivisti, Ricordiamo, come già citato Ezio Marano, che ha esplorato la tematica dell'escapismo, ovvero quella condizione, oggi sempre più comune, di alienazione dalla realtà, mediante forme di svago più disparate. Ricordiamo anche l'intervento di Luigi, che nello scenario della permacultura ha mostrato le meraviglie che la Terra ha da offrire, in termini di armonia tra uomo e natura. Tra gli interventi, anche io con Veronica, ma soprattutto Veronica che ha tenuto le redini dell'intera giornata, ci siamo occupati delle soluzioni proposte dal movimento, delle alternative possibili e dei pensieri finali, ovvero il dibattito col pubblico, che è a mio avviso l'essenza dei nostri incontri. In particolare ci siamo concentrati sulla relazione disarmante, e passatemi il termine non violento, tra l'economia della terra contro l'attuale modello economico, basato su materialismo, vanità ego e consumismo. Chiudo e ringrazio tutti i partecipanti, non solo i romani, ma anche gli amici che ci sono venuti a trovare dalla Toscana, dalla Liguria, dalle Marche, Luigi dalla Calabria, Veronica dalla Lombardia, e beh anch'io dal Molise, ma il Molise non esiste. Bene, bene, ma come non esiste, dai, su, non scherziamo, eh. Allora, grazie mille Christian, volevo parlarvi anche di quello che è stato l'incontro europeo, il terzo, il terzo meetup europeo del movimento Zeitgeist, ed è stato dal 1 all'8 luglio a Einschöping, sarebbe una località che si trova a pochi chilometri da Stoccolma. Al primo meetup europeo, se ben vi ricorderete, eh, i nostri più affezionati sicuramente se lo ricordano, ci siamo andati io e Davi. Era a Rotterdam, è stata una bellissima occasione per eh, vedersi di persona con un sacco di persone che non avevamo mai visto ma avevamo sentito a varie riprese e così è stato anche questo terzo meetup europeo, questa volta in Svezia. Sono sempre delle occasioni comunque per sostanzialmente vedersi di persona, per insomma cercare di parlare delle, delle questioni, delle, dei progetti, delle idee che abbiamo, di come gestire in qualche modo quello che è un movimento che ormai sta diventando maturo, diciamo così, perché sono tanti anni che eh, ci proponiamo di passare ad un sistema che sia radicalmente diverso e ci sono sicuramente anche dei progetti che lasciano ben sperare che queste cose possano essere messe in pratica e quindi proprio per questo motivo qui abbiamo deciso quest'anno tra l'altro di parlare della RBE che in teoria dovrebbe chiamarsi per essere precisi RBE LM che sarebbe come abbiamo deciso di reinterpretarla, diciamo così, è un'economia basata sulle risorse, ma allo stesso tempo sulle leggi naturali. Quindi insomma, al di là delle sigle, noi vorremmo proporre ovviamente un mondo che non sia più basato sul sistema monetario, come i più di voi spero sappiano già a memoria, ma che sia basato piuttosto sulle relazioni umane, sulla condivisione appunto delle risorse essenziali della Terra, sul metodo scientifico e certamente su metodi decisionali che non siano gerarchici, che non siano legati a ciò che vediamo oggi. Quindi ci immaginiamo piuttosto un mondo molto più libertario di quello che non è oggi, basato appunto sulle gerarchie. Ci immaginiamo un mondo però appunto anche molto meno diseguale di quello che è oggi e l'economia basata sulle risorse vorrebbe proprio cercare di ovviare a questi problemi. Per fare ciò abbiamo cominciato proprio ad esplorare anche possibili modi di attuazione di quello che diciamo, che andiamo dicendo da anni ormai. Ci siamo incontrati con persone che venivano prevalentemente dal nord Europa ma non sono mancate anche persone appunto, a parte medico dal sud Europa. Infatti c'era un ragazzo giovanissimo che è venuto dal Portogallo un ragazzino in realtà che teneva tantissimo ad incontrarci perché sta cercando di radunare in una unica piattaforma in un unico progetto tutte le realtà che cercano di cambiare in positivo il mondo interessato ad incontrare proprio noi del movimento zeitgeist e ha fatto i salti mortali per arrivare alla fine ce l'ha fatta era l'unico ovviamente minorenne tra di noi tutti gli altri venivano dicevo prevalentemente come era da aspettarsi dal nord europa e poi addirittura una persona è venuta dagli usa eh, junior un ragazzo fantastico che è venuto proprio apposta per per vederci e per conoscerci perché era uno dei movimenti che più di tutti lo hanno ispirato ad un cambiamento nella sua vita personale e non solo alla fine il momento clou, chiamiamolo così, il momento forse più importante in particolare i primi giorni appunto di questo meetup europeo che è durato una settimana in una scuola dove gran parte di loro hanno dormito mentre io e le altre ragazze abbiamo dormito a casa di Lawrence, eravamo un po più comode, tra virgolette, anche se anche nella scuola non è che si stesse male, appunto abbiamo in qualche modo cercato di tirar fuori ciò che avevamo in mente come attuazione dell'economia basata sulle risorse e su questo insomma devo ancora eh, come dire, rimandare a tempi futuri nel prossimo futuro per un report più preciso su quello che appunto avevamo detto perché è un quello che stileremo sarà un documento che però al momento è ancora in divenire quindi prematuro insomma, divulgare ma che metteremo certamente completamente a disposizione non appena sarà possibile quando avremo appunto abbastanza elementi per poterlo fare. Al di là di questo appunto ci siamo anche regalati dei momenti di puro svago, dei momenti anche di conoscenza del territorio locale, quindi siamo andati a vedere anche delle vestigia del passato che riguardano appunto la civiltà vichinga, dei luoghi molto belli tra l'altro con dei menhir, eh, con eh, dei dipinti rupestri preistorici, siamo stati molto all'aria aperta sostanzialmente nel fresco del luglio eh, svedese, allora abbiamo fatto una danza molto molto bella, liberatoria all'aria aperta dove ciascuno si muove senza pensare a cosa potrebbero dire gli altri che ti stanno attorno, ma semplicemente come si sente di muoversi in maniera del tutto libera e si chiama free flow, E sostanzialmente questo attivista svedese che ci ha raggiunto gli ultimi giorni, che è anche un esperto in danze sciamani, che è stato lui a condurre un pochino la cosa, ma poi appunto ognuno andava a modo suo, nella massima libertà. Ovviamente ci sono i report eh, della maggioranza delle cose che stiamo descrivendo, per cui per andare più nel dettaglio... Troverete linkati nella registrazione, quindi quindi praticamente sei rientrata dal meetup europeo e hai fatto una brevissima tappa a Milano abbiamo preso e siamo partiti È per bravissimo. lo dive camp ma c'eri anche tu per caso, eh, per quello che lo sai <ride> ero a Milano, ah, ecco, quindi abbiamo caricato un paio di milanesi in più e siamo partiti in quello della Calabria E infatti, noi abbiamo organizzato lo Zeitcamp quest'anno, sempre a luglio, dal 9 al 16, quindi proprio abbiamo lasciato un giorno di, di, di pausa tra il meetup europeo e Zeit lo Zeitcamp. Lo Zeitcamp, lo ricordo, è un incontro un po' più informale, quasi vacanziero, che dallo scorso anno abbiamo pensato di organizzare, la scorsa edizione era stata organizzata alla Libera Università di Alcatraz di Jacopo Foa, dove ci siamo veramente trovati bene avevamo fatto un incontro molto più breve avevamo fatto un weekend lungo questa volta abbiamo voluto provare avendo scelto di andare all'agricampeggio di acqua di friso a Cropani Marina che si trova in Calabria tra l'altro di proprietà questo agricanteggio di, di un nostro attivista Luigi che è qui con noi e poi risponderà ad alcune domande. Essendo una località comunque di mare di villeggiatura abbiamo pensato perché non proporre proprio una vacanza agli attivisti in modo da poi conoscersi, condividere cose e cercare anche di, di vivere insomma, un, un qualcosa che si possa avvicinare un po' a un'economia basata sulle risorse comunque una vita comunitaria senza i soliti schemi di, di tutti i giorni. Agricampeggio, quindi eravamo quasi tutti in tenda, abbiamo fatto varie giornate con varie attività. Abbiamo partecipato a un corso, L'approccio alla permacultura, tenuto dall'agronomo Giuseppe Tallarico. È stato molto interessante, ci ha spiegato la permacultura anche utilizzando delle card tradotte dall'inglese all'italiano, davvero, che hanno reso insomma un po' più interattiva la spiegazione. Tra l'altro l'agricampeggio di Luigi oltre ad essere un posto di villeggiatura è anche un'azienda agricola, si trova all'ombra di 12.000 pini, ma Luigi cosa ti ha spinto a piantare 12.000 pini nel tuo terreno? L'intervento di forestazione con 12 pini nella mia azienda, in particolare il Pino d'Aleppo perché si adattava in maniera molto valida a queste condizioni pedoclimatiche, è stato sicuramente un intervento non mirato alla massimizzazione del profitto aziendale, ma alla massimizzazione del benessere ambientale ma anche personale perché ehm, effettivamente vedere delle colline che eh, rischiavano oh, di eh, subire un processo di desertificazione era un qualcosa che comunque mi faceva star male per cui è chiaro che ognuno ha delle priorità per quanto mi riguarda il fatto di stare in un ambiente sano è un fatto prioritario ci sono altre persone che magari eh, ritengono più valido, più importante avere un resoconto economico in termini monetari di massimo vantaggio altre persone che hanno obiettivi diversi quindi io non sto lì a giudicare se io sono dalla parte del giusto o comunque dalla parte del torto io ho seguito quello che interiormente sentivo giusto di fare e quindi comunque ho colto anche eh, una opportunità che mi dava la Comunità Economica Europea di eh, appunto avere anche un aiuto nella realizzazione eh, di questo progetto che appunto mirava alla salvaguardia delle aree mediterranee rispetto alla loro progressiva desertificazione. Ho realizzato questa cosa e quindi questo poi mi ha consentito comunque di realizzare all'interno di questa pineta anche l'agriturismo. Cosa che prima sarebbe stata impossibile, perché realizzare un agriturismo in un luogo completamente arido e assolato sarebbe sicuramente stato inutile, comunque un'impresa certamente perdente. Mi si potrebbe obiettare che avrei potuto impiantare, anziché delle piante boschive, delle piante arboree fruttifere, vari tipi di essenze fruttifere. E effettivamente questo io non l'ho voluto fare perché avrei comunque dovuto necessariamente fare una scelta monoculturale o quasi, cioè nel senso che fare un frutteto misto comunque comporterebbe una difficoltà di gestione non indifferente. Invece, impiantando un bosco, ho sicuramente aumentato il livello di biodiversità e questa biodiversità sicuramente influisce, e me ne rendo anche conto operativamente, sulle colture che io già comunque ho in azienda, tipo il clementino, tipo un impianto di melograni, tipo le, le ortive, che si vengono a trovare in una condizione in cui, essendo elevata la biodiversità, sono tutelate da una serie di attacchi specifici che avvengono sulle monoculture. Visitato quindi anche frutteti, campi coltivati. Per esempio, Luigi, ma che metodo di coltivazione adotti nel tuo agricampeggio? Nella mia azienda il metodo di produzione a partire dal 1996 è stato di agricoltura biologica. E dopo, però, sono andato avanti, non mi sono fermato al biologico, per cui mi sono affacciato alla biodinamica, che è appunto questo tipo di coltivazione impostato da Rudolf Seiner. Un passo oltre il biologico nel senso che comunque bisogna tener conto non solo del fatto di non utilizzare assolutamente prodotti chimici di nessun tipo, ma anche di utilizzare moltissimo la consociazione di piante, rispettare anche dei calendari lunari e tutta una serie di operazioni che comunque non si può descrivere in pochi minuti. Accanto alla biodinamica, la permacultura, ma ecco, la permacoltura è un discorso che diventa ancora più ampio. Ancora più ampio perché la permacultura non è solo strettamente un aspetto di eh, metodo di agricoltura. Cioè è chiaro che c'è anche il metodo di, di produzione agricola che è comunque è molto vicino a quello biodinamico. Praticamente la, la permacoltura ha anche preso molto dalla biodinamica per cui si integra. Però nella permacultura c'è anche un modo di affrontare il lavoro in un certo modo, quindi la predisposizione e l'atteggiamento con chi lavora insieme a te che deve essere armonico, cioè essere ecco, soprattutto un discorso di armonia, ma tiene conto anche del modo di costruire, ecco di inserirsi nell'ambiente con comunque il minimo impatto possibile rispetto a qualsiasi tipo di attività che si va a svolgere comunque nell'azienda quindi dai rapporti sociali al lavoro armonico e all'agricoltura quindi fatta con metodi assolutamente biologici ovviamente ma anche biodinamici e comunque con attenzione assoluta alla integrazione delle varie specie in maniera che si possano aiutare l'una con l'altra diventino proprio superflui i prodotti chimici, l'uso della chimica Sta giornata quindi abbiamo passato più o meno ad approfondire gli aspetti agricoli, mentre altri giorni abbiamo fatto una sessione di yoga con i piedi nella piscina dell'agricampeggio, delle gite nella riserva naturale di isola di Capo Rizzuto, abbiamo visitato l'agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura in Calabria, l'ARSAC, dove ci hanno parlato di permacultura e stanno cercando di spingere metodi alternativi di agricoltura lì in Calabria. Una delle esperienze più particolari di tutto lo Zeitkamp è stato sicuramente il nuoto con i cavalli, non sono i classici cavalli dei maneggi che vengono fruttati per portare in giro i turisti, vengono trattati coi guanti, quasi meglio di noi. E per esempio abbiamo fatto il bagno nel mare con i cavalli, è stata un'esperienza davvero particolare, senza sella, quindi a contatto diretto col cavallo, ovviamente. Eh, seguiti da, da Luigi e da altri esperti del tutto in sicurezza sia per noi che per gli equini eh, ed è stata un'esperienza davvero fantastica. La Calabria oltre al mare offre anche la montagna, abbiamo fatto anche una bellissima gita eh, nel Parco Nazionale della Sila guidati da un'esperta guida escursionistica Francesco Artese che ci ha spiegato tutti i segreti del Monte Gariglione e della, e della Sila sostanzialmente raccontandoci anche un sacco di aneddoti e sostanzialmente questo è stato un po' le, le cose fatte come la volta scorsa ad Alcatraz la, la parte migliore per quel che mi riguarda è stato il conoscere attivisti con i quali magari spesso ci si sente solo in maniera virtuale ad esempio te Luigi aver ospitato una banda di matti come noi che cosa ti ha lasciato a livello umano mi sento molto ben rappresentato dal movimento Zaygest non esiste un'impostazione partitica né religiosa ma ciò comunque non impedisce comunque di fare politica né di esprimere la propria posizione in termini sia razionalistici che comunque anche mistico e spirituali è da circa sei anni che seguo il movimento e da un anno ho iniziato a esserne parte attiva e ne sono veramente orgoglioso realizzare lo ZCamp 2019 nell'agricampeggio della mia azienda è stata uh, sicuramente quasi di, come dire, la, reali sì, la realizzazione di, di un obiettivo e mi ha dato di modo, il modo di mettere in pratica tutti quegli intenti di condivisione che si auspicano tantissimo sul piano teorico ma poi la realizzazione di questi è possibile soprattutto quando la comunicazione non si ferma più sulla sfera virtuale, diventa concreta. Al linguaggio parlato si unisce quello del corpo e quello è un valore assoluto. Si compie un'azione insieme, si fa esperienze insieme, e in sostanza si prova a crescere concretamente insieme. Quindi, cosa mi ha lasciato lo Zeitkamp? Eh, lo Zeitkamp ha contribuito a farmi crescere ancora. Sicuramente mi ha fatto sentire ulteriormente più sicuro ha dato sicurezza senz'altro grazie Luigi e adesso abbiamo finito la parte di reportistica direi che possiamo parlare un po' dei progetti ad esempio, vero, tu che sei stata al meetup europeo, oltre a ballare e a pensare all'RBE, avete anche in qualche modo stretto questi rapporti umani ed è cosa è venuto Assolutamente fuori? Assolutamente sì. Allora, abbiamo consolidato, diciamo così, delle vecchie amicizie, ma anche fatto nuove amicizie con appunto gli attivisti europei e una cosa molto interessante che è emersa è che vorremmo mettere in atto realmente una collaborazione più proficua tra tutti gli attivisti europei perché a noi dei confini disegnati su una mappa non ce ne frega niente anzi da bravi anarchici diciamo che non sarebbero neanche troppo rispettabili questi confini sono stati inventati forse per complicarci la vita e quindi perché porci noi dei limiti e allora giustamente vorremmo fare in modo di collaborare il più possibile con qualsiasi attivista che abbia voglia di collaborare anche a livello europeo e, perché no, a livello mondiale. Per esempio le ricerche su possibili ecotecnologie super economiche da poter costruire noi, divulgare tramite una piattaforma online che possa appunto mettere a disposizione di tutti la conoscenza, così come il modello Rattrap che abbiamo a suo tempo seguito grazie alle istruzioni che erano state messe online, così vorremmo fare un elenco di ecotecnologie, una specie di enciclopedia ma wiki, nel senso che daremo anche le istruzioni sul come riprodurre ciascuno quando eh, ne avesse bisogno le ecotecnologie che proponiamo o magari anche migliorarle come si sa. Ovviamente noi cercheremo di rendere la cosa più aperta possibile, quindi chiunque voglia unirsi a questo progetto sarà il benvenuto. Dulcis in fondo, ma questo credo che abbiamo già fatto lo spoiler, ci sarà anche la possibilità che il prossimo meetup europeo si svolgerà proprio in Italia tra due anni. La nostra ambizione, la nostra idea sarebbe quella di rendere almeno l'alloggio, possibilmente anche il vitto, completamente gratuiti. Perché se non lo facciamo noi di Zai, guess chi lo farà? <ride> Questa è la domanda che lascio aleggiare. Con la collaborazione europea un'altra persona che hai conosciuto è Yusso, che tra l'altro avremo ospite al Discord di mercoledì prossimo, dove sì. ci parlerà di Koto, che è... Magari un embrione di questa wiki di cui stavamo parlando e ci, ci parlerà meglio di questo suo progetto. Per chi non, non ci segue in diretta sarà il 16 ottobre, 21.45, ricordatevi che c'è l'appuntamento. Ovviamente essendo lui finlandese mm -mm. dovremo comunicare in inglese, quindi... Altra cosa importantissima c'è un nostro carissimo amico eh, che tra l'altro ci ha detto più volte di volersi rendere attivo a Genova, perché lui è di Genova, Matteo, vorrebbe raccontarci com'è stata la sua esperienza davvero speciale in questo posto quasi da fiaba che sarebbe Auroville, questa città ideale che si trova in India. Ci vuole raccontare un pochino la sua esperienza e con ogni probabilità questo incontro virtuale si svolgerà tra due settimane. 23. Parlando sempre di attività per il 2020, passo la parola a Christian che secondo me ha qualche idea per quanto riguarda la parte web di comunicazione del, del movimento italiano barra europeo. Sì certo, quando parliamo di web e comunicazione si rimanda chiaramente al media. Nella definizione di Marshall McLuhan, il medium è sinonimo di qualsiasi tecnologia nonché estensione dell'uomo e oggi è tecnicamente opportuno muoversi ai margini di esso. Del resto le nostre vite sono sempre più interconnesse all'interno di questo cyberspazio ed è tempo quindi di una rimediazione del movimento. Partendo da una piattaforma, piuttosto che un sito, un forum o uno strumento mediale basato su quattro pilastri fondamentali che sono informazione, condivisione, partecipazione ed educazione. Anticipiamo così un progetto telematico di scuola, università libera, academy open content, su tutto ciò che concerne l'economia basata sulle risorse e sulle leggi naturali. Per fare ciò rimando a Davide, che si occuperà della realizzazione di questo strumento. Grazie Cristian e aggiungo che dopo la bella esperienza avuta allo ZD di Milano dove grazie al Cubitrack ne avevamo fatto quel questionario online dove chiedevamo alle persone le risposte su come potrebbe essere organizzata un'economia, mi è venuto in mente insomma, di, di andare avanti essendo io un informatico, un sistemista di approfondire un po' questo settore e cominciare magari a lavorare creando strumenti open source per il movimento essendo oramai l'open source abbastanza alla portata di tutti soprattutto se sono del settore mi piacerebbe, mi sono dato come obiettivo quello di realizzare sicuramente un server dove poter condividere i nostri documenti senza doverci appoggiare a, al Google Drive Cristian parlava prima dell'Academy, del creare una sorta di università per imparare le basi del movimento Zygast anche quello mi piacerebbe mettere in piedi un server che, che faccia insomma da un università ci sono degli strumenti open source se ci fosse qualche sistemista open source che volesse partecipare e barra aiutare, è il benvenuto. Mi trovate su Facebook come Davide il GAU, quindi potete contattarmi e sarò felice di organizzare delle sessioni di lavoro in questo. Inizialmente sfruttando la Cubitrack, che è questo computerino che sembra, sembra un giocattolo, ma in realtà è molto potente, consente di, di far girare molti strumenti ma mi piacerebbe eh, comprare dello spazio web eh, insieme al resto del gruppo europeo in modo tale da avere dei servizi condivisi tra, tra più persone in modo tale anche che le competenze siano distribuite non solo in mano a una singola persona detto questo direi che abbiamo detto tutto vi invitiamo al prossimo appuntamento ciao a tutti, ci sentiamo presto ciao ciao, ciao a tutti ciao I'm talking about the resource space economy the scientific method for social equality